sembra che nei momenti cruciali l'umanità tiri fuori il meglio di se stessa nei terremoti, negli alluvioni e adesso in questa pandemia prendiamo contatto con le cose che sono veramente importanti nella nostra vita aiutare gli altri, la solidarietà Comprendere le migliori virtù degli altri, comprendere che dentro gli altri ci sono delle potenzialità e delle qualità fantastiche. Avere una reale empatia con gli altri, un'empatia che non sia dovuta a qualche disvalore come il prestigio, come il potere, come il denaro, ma a riconoscere l'altro come patri noi stessi. In un suo libro Silo diceva, io esisto perché tu esisti e tutto il resto è una sciocchezza. Infine, quando l'essere umano prende contatto con quella cosa che ci accomuna tutti e che è la morte, questa inevitabile compagna, questo luogo dove tutti ci troveremo un giorno al di là delle nostre credenze al di là delle nostre convinzioni questa grande sorella ci aiuta a renderci conto dell'essenziale ci aiuta a capire che quando dicevamo che la salute e quindi una buona sanità era più importante dei cacciabombardieri non dicevamo solo uno slogan politico ma dicevamo qualcosa di molto più profondo qualcosa che riguarda tutta l'umanità, tutti gli esseri umani. Io spero con tutto il cuore che questa esperienza che stiamo vivendo non solo ci metta in contatto con tutto questo che ho detto, ma che ci, di, ci permetta di inciderlo nella memoria e di renderlo un'esperienza viva e concreta per le generazioni future.